Guarda, te l'ho detto, il pregio più grande secondo me è la calzata, perché è davvero, è davvero comoda. E... I don't know a volte le migliori innovazioni arrivano al di fuori del mondo della corsa. Non posso negare che con queste Under Arm Macchina 2 l'azienda americana di Baltimora è riuscita a fare qualcosa che negli altri modelli invece non avevo visto. Per capire cosa di speciale questa scarpa veniamo come al solito alle specifiche partendo da un peso di circa 290 grammi nel mio, nella mia valutazione purtroppo L'ho pesata soltanto dopo qualche uscita di corsa. La qualcosa ha creato qualche problema a livello di valutazione del peso stesso. 33 mm nel tallone, 25 mm nell'avampiede, differenziale 8, che come al solito è una caratteristica tecnica delle scarpe under armour. Per chi avesse provato il modello precedente, sappia che il principale cambiamento è legato alla tomaia. Tomaia molto avvolgente, costruita in mesh spacer 3D, così ci dice l'azienda americana un grande spazio nell'avampiede e soprattutto una uh, sensazione di comfort unico e secondo me inarrivabile rispetto ad altri modelli di scarpe che ho provato nel 2021 dal punto di vista dell'intersuola stiamo parlando della solita intersuola uver eh, intersuola che secondo me è comunque morbida e vi consente di correre velocemente nonostante la principale critica di queste scarpe nel modello precedente fosse il peso Secondo me, anche grazie a delle caratteristiche che sono state introdotte, la scarpa si dimostra davvero molto veloce e al tempo stesso confortevole. Nel tallone è stato aggiunto un contrafforte esterno in uh, TPU che consente una maggiore stabilità e sostegno, ma nella parte interna troverete comunque una morbidezza unica che permetterà al vostro piede di essere comunque colato. Quello che mi ha sorpreso particolarmente di questa scarpa è legato alla suola che ha un, sic sicuramente un generoso strato di gomma su tutta la superficie ma soprattutto una piastra chiamata in Paybacks, non quella eh, eh, espansa del, delle famose scarpe che vi fanno correre 4% più velocemente ma una, un PEBAX che consente e offre una stabilità, una piastra che normalmente viene utilizzata, come avevamo già raccontato, nelle scarpe per correre in pista. Paybacks che si estende su tutta la superficie, di cui si può notare sicuramente nella parte superiore un'estensione che è ben visibile e che consente al podistamatore evoluto una spinta unica anche in una scarpa comunque di quasi 300 grammi inoltre la gomma è davvero molto resistente la cosa vi permetterà di utilizzarla sicuramente ben oltre i 600 700 km distanza oltre la quale suggeriamo di non andare con la stessa scarpa da running interessante notare che sono stati aggiunti degli elementi riflettenti cosa che vi permetterà di correre anche durante le giornate più buie ovviamente adesso si sta avvicinando l'estate ma per l'inverno questa scarpa secondo me è assolutamente ideale cosa che ho testato soprattutto in condizioni di pioggia dei giorni scorsi, scarpa che quindi raccomando a tutti i podisti amatori non soltanto quelli evoluti però per capire effettivamente quali sono le caratteristiche di utilizzo di questa scarpa lascio la parola al mio prode podista e amico Andrea Soffientini che qualche giorno fa è venuto qui e eh, con me ha realizzato questa intervista nella quale ci racconta tutti i pregi e i difetti di una scarpa che secondo me Potrebbe essere utilizzata da tutti i podisti amatori per tutte le distanze. Prima di salutarvi vorrei ringraziare tutti coloro mi hanno, che mi hanno incitato alla gara di domenica. Ora non posso bermi un coffee perché sto facendo la detox per 10 giorni. Nel frattempo, voi stay strong, keep running. E ci vediamo alla prossima. Andrea, buongiorno. L'altro giorno abbiamo recensito le Under Armour Velocity Wind. Oggi parliamo invece delle scarpe che. Eh, secondo me sono più adatte a più podisti e che sono le macchine a due, ce l'avevano avevano chieste parecchie persone cosa ne pensi di questa scarpa? Uh, ciao a tutti intanto eh, una scarpa curiosa una... Under Armour si lancia anche lei nel mondo del running lo fa in punta di piedi con questa scarpa che secondo me fa il suo sporco lavoro, una scarpa progettata per fare i lenti e direi che ci riesce alla perfezione è una scarpa per molti ma non per tutti, è relativamente leggera e quindi per i pesi massimi secondo me è un po' sconsigliata se non per brevi distanze. Secondo te in effetti a chi sono adatte queste scarpe? Tra l'altro oggi abbiamo aggiunto nuovi testi quindi sono curioso di sapere anche cosa ne pensi. Non li ho ancora aggiunti. Ho detto prima che non è una scarpa per pesi massimi però sicuramente per chi pesa di più dei 75 kg soliti che, che teniamo come come crocevia secondo me si possono utilizzare, quindi eh, direi dagli 80 kg in giù è una scarpa che si può utilizzare tranquillamente, eh, ovviamente sapendo che più si pesa meno, meno durerà l'intersuolo e la sua ammortizzazione. E per quale distanze le suggeriresti? Guarda ti dico è una scarpa che si può usare tutti i giorni per fare i lenti, la utilizzerei anche per i lunghissimi, eh, per la maratona, non ne vedo controindicazioni. Mi dicevi prima che secondo te, dal punto di vista del peso, anche se sono abbastanza pesanti, ma non, non eccessivamente, non, non senti il peso. Cosa ne dici? No, esatto. Al piede mi sembra una scarpa relativamente leggera e non, ha, non sento il suo, il suo reale peso. Mi sembra... ti dà l'idea di essere una scarpa più leggera. Mi ricorda molto le prime Pegasus di cui mi ero innamorato, le 33 e le 34. Come idea siamo più o meno lì, la scarpa che è una scarpa da lento ma, ma che ti tiene il piede attivo e che è relativamente leggera. A livello di ritmi eh, cosa ne dici? Eh, so che non le hai ovviamente usate per, per correre in pista, non hai avuto l'opportunità ma secondo te ti consentono anche di andare abbastanza velocemente? Guarda, è una scarpa che non utilizzerei per fare le ripetute ma è una scarpa che utilizzerei per fare tipo delle variazioni di ritmo quindi delle ripetute con recupero attivo o i classici fartlek, eh, quello assolutamente sì e ai ritmi del lente invece si comportano davvero come una scarpa riposante e ammortizzata L'azienda americana pubblicizza non tanto l'intersuola ma quanto e soprattutto la piastra in paybacks che si trova nella parte inferiore, eh, tu mi dicevi che eh, secondo te ha, un, ha una sua valenza, cosa ne pensi? Allora, ti dico, sinceramente non l'ho sentita così tanto, ma ha dato dinamicità, cioè credo che dia a lei la dinamicità alla scarpa, perché come ti dicevo prima, è sicuramente una scarpa da lento, ma che mi ricorda molto le, le, mie, pega, le mie amate Pegasus, perché ti dà, ti dà la possibilità di correre forte quando, quando ti senti le gambe fresche riposate, quindi non, non è una scarpa che devi per forza spingere, ma che si fa spingere lei. Diciamo che è abbastanza dinamica. Nell'altro video delle Under Armour raccontavi della calzata, del terno all'otto che notavi, questa scarpa come si comporta a livello di calzata e suggerisci di eh, tenere lo stesso numero o un numero in più? No, guarda, assolutamente lo stesso numero e questa scarpa qua è comodissima, messa al piede è proprio direi più confortante quasi perché ti, viene, eh, ti fa sentire bene il piede, è proprio non lo so, perfetta direi, la, la misura è perfetta e anche al piede me lo sento molto comodo. Quello mi è piaciuto molto come calzata. Lasciando da parte il colore, che però in queste giornate Uggiosel sicuramente ha il suo perché, cosa ne dici della tomaia? Guarda ti dirò, invece il colore non è male perché questo, uh, questo nido d'ape qua sotto rosso e nero e vabbè la scarpa nera sopra non, non, non risulta neanche così tanto pesante come, come nero diciamo. Tomaia carina, eh, molto classica diciamo, però ti ripeto mi ha lasciato molto sorpreso poi per la, la calzata in generale che risulta molto molto comoda e molto fit. A livello di battistrada sappiamo che è stata aggiunta una quantità generosa di gomma, cosa, co, come la vedi? Che si sente, eh, si sente assolutamente, la scarpa grippa bene e non si consuma sembrerebbe perché dopo le, i primi utilizzi praticamente non si è consumata ti dico anche lì eh, hanno fatto il lavoro giusto diciamo si sono presentati con questa scarpa e sul mercato running e direi che, che anche qua hanno fatto una scelta azzeccata quindi non si sono inventati chissà che cosa come battistrada eh, molto classico però che fa, che fa il suo lavoro quindi che grippa bene che non si consuma hai parlato di scarpe simili, a quali scarpe questa macchina 2 assomiglia? Guarda, a me ricorda molto, te l'ho detto, le Pegasus 33-34, ma proprio perché eh, quando te la metti al piede senti che c'è comunque una scarpa che ti che ti porta del comfort e che comunque ti fa, ti fa spingere quando vuoi. Quindi dinamica, ma allo stesso tempo riposante. Tra l'altro ho saputo che il nostro video del, delle Velocity è piaciuto molto a Under Armour. Quando testeremo ulteriori scarpe Under Armour? E adesso ci stiamo lavorando e cerchiamo di capire anche con loro quali, quali sono le scarpe che, che usciranno sul mercato e quindi andremo a provarle. E quali sono invece le tue sensazioni a livello di pregi e difetti di, di questa scarpa? Guarda, te l'ho detto, il pregio più grande secondo me è la calzata perché è davvero, è davvero comoda e direi, l'ho detto anche prima, è perfetta, forse è la miglior calzata a primo acchitto diciamo. Non lo so, punti di debolezza faccio fatica a trovare dei grossi punti di, di debolezza, forse, forse magari che potrebbero alleggerirla un attimino di più. Tutto lì, però come scarpa fa la, fa la sua sporca figura, diciamo, fare fatica a trovare dei grossi difetti. Si vede in effetti che Under Armour, anche se non proviene eh, necessariamente dal mondo del running, ha conoscenze estreme di, di, di scarpe e secondo me questa, questo modello può piacere a molti, molti podisti amatori. Sono d'accordo e vabbè, niente, poi con, con il pod che c'è dentro dà una marcia in più anche per per chi si avvicina al mondo della corsa. Sì, assolutamente, è una, una grandissima idea. Credo che eh, molte altre aziende dovrebbero copiarla. Ovviamente poi però anche questa cosa ha un, ha un piccolo prezzo. Comunque eh, va bene. Grazie, Andrea. Ci vediamo alla prossima. Fammi sapere eh, come ga gareggerai nei prossimi giorni. Ad ogni modo, sicuramente un test in pista lo faremo prossimamente. Dai, alla prossima e Buona visione. Ciao. Ciao.